Torniamo ad occuparci in questo servizio della scoperta archeologica di Contrada Pocante di Santo Stefano di Camastra con numerosi reperti molto interessanti venuti alla luce, c'è un contenzioso tra la famiglia proprietaria del terreno e chi effettivamente ha effettuato la scoperta. Sentiamo Marilare Rè. Tra quei ruderi abbandonati ci sono mille anni di storia e di vita, ritrovamenti di età greco-romana scoperti e però abbandonati. Il tesoro archeologico ritrovato a Santo Stefano di Camastra in contrada vocante rischia di perdersi dietro battaglie legali e conflitti di attribuzione. Da una parte la famiglia Sansarello di Mistretta, proprietaria del terreno che ha denunciato la scoperta del mosaico nell'aprile 2008, dall'altra Sebastiano Boccia, un edicolante stefanese che ha segnalato i rinvedimenti nel marzo dello stesso anno. Un giorno per caso. Ho visto che effettivamente delle teste di mosaico a terra, ma ricordiamoci, il terreno che voi vedete non era così prima, era boscaglia sul vero senso della parola, non si vedeva niente. E guardando questi mosaico ho visto, guarda, ci deve essere qualcosa di importante sul vero senso della parola mia moglie. Ma oltre le controversie legali tra i privati, che ruolo hanno avuto soprintendenza di Messina e assessorato regionale? La revoca lo scorso luglio della concessione di scavo da parte dell'assessorato regionale, revoca prima concessa per quattro anni proprietaria servirà finalmente a tutelare e valorizzare rinvenimenti? Come si può vedere pur essendo stato scoperto ufficialmente nel marzo del 2008 ancora oggi siamo alla fine del 2013 il mosaico giace in uno stato che mh, di tutela ben poco. Ci aspettiamo che eh, la concessione di scavo non resti un eh, un atto su carta ma eh, prenda finalmente vita e si, come dicevo prima, tuteli in primis e si valorizzi quello che eh, quel piccolo lembo di mosaico ci fa intuire esserci.